Allora, cosa succede? Cosa succede? Succede che io sono in questa posizione trasferimento, trasferisco, si vede qualcosa? Eh? Sì, trasferisco sul muscolo dorsale e posso Cosa si è visto? Si è vista la scapola che è ruotata verso la il... coronessa, brano, ma la scapola non è un muscolo, è solo un riflesso del fatto che Alcuni muscoli dorsali hanno preso in carico parte della forza che era sviluppata sul tricipite e l'hanno portata su alcuni muscoli dorsali, qualunque essi sia, adesso ci piace dire romboglio, trapezio, eccetera, eccetera. Su alcuni muscoli dorsali. Questo fa sì che io ho affinato il mio allineamento, no? Io sono pretrazione... Vediamo la preparazione poi cosa serve al punto di vista mentale, ancoraggio, trasferimento, affinamento dell'allineamento, rilascio. Molto basso, ho citato troppo in via. Sono sbagliato lo string. Bene. rilascio abbiamo visto che eh, tra, no, trasferimento ancora abbiamo visto che quando siamo in questa posizione possiamo ancora fare qualche controllo no? che controlli possiamo fare? o che controlli dobbiamo fare? qui lo vedremo quando ci alleniamo come allenarci a fare tutte queste belle cose qua che controlli dobbiamo fare? dobbiamo fare quei famosi controlli che ci permettono di essere perfettamente in asse con il nostro punto di mira. Cioè quella famosa diotra che poi è diventato il nostro occhio, come facciamo a sapere che tutte le volte va sempre nello stesso posto? Lo sai? Certo che lo sai! Lo so! Ecco! Come facciamo? Che metodo utilizziamo normalmente? Non ti giuro, lui il docente, lo deve spiegare lui. Non cosa facciamo normalmente? Tutti noi ovviamente che tiriamo, perché alla domanda se tiravate con l'arco avete risposto sì. Quindi sicuramente sapete, non ne sono certo, sapete cosa fare per essere sicuri che la testa è posizionata tutte le volte e quindi la seconda di oltre nello stesso identico punto, traguardate la proiezione della corda su, sul riser o sui flettenti. Nell'arco olimpico vi hanno insegnato a traguardare la posizione della corda a lato della diotra, nell'arco nudo quando siete in allenamento, non quando siete in gara, traguardate che sia sempre nello stesso punto, che non sia oltre il bottone. Normalmente diciamo è a lato o al centro del riser, normalmente, se abbiamo un buon allineamento anche della testa. Ma può essere anche diverso, eh, perché dipende dalla nostra conformazione. Quindi la, la proiezione, una volta che siamo in ancoraggio, la proiezione della corda. Io la proiezione della corda, perché sono... non, non mi piace far troppo la guardo in pretrazione la guardo in pretrazione la guardo qua e poi è logico che da questo punto in avanti la testa deve essere una staffa. una statua, no? Se sì, io alto sull'arco mi metto mi allineo li faccio. Cosa ho fatto? Che mi avete chiesto come sì, mai perché si girava. <ride> Lo faccio perché è fondamentale, nell'arco è fondamentale che la spalla dell'arco sia il più possibile in avanti verso il bersaglio. È fondamentale che non sia incassata. Quindi per, io che ho la mia età, una volta mi riusciva meglio, per essere sicuro che la spalla sia il più possibile verso il bersaglio faccio questo movimento quindi sposto in avanti la spalla, sono sicuro di farlo, di allinearla, benissimo. In allenamento controllo la proiezione della corda, benissimo, non muoverò più la testa, mai più, fermissima, ancoraggio, allineamento, trasferimento, ci sono ancora altre due o tre cose e rilascio la corda. Più o meno capito? adesso poi lo facciamo bene con la freccia. Si è rotto. Tra l'ancoraggio e il rilascio dovremmo mettere la mira, ma la mira, eh, credetemi, apriamo un capitolo... Un capitolo... C'è rotto, Vico? C'è rotto. Non ve l'ho più, non Volevo togliere lo stand by, ma non lo sto non lo tolto. aspetta ti prego, è questo. Sì,